Noi abbiamo riscaldato il nostro latte a 33 gradi, poi abbiamo aggiunto il caglio che è questa polverina, questa sostanza che viene ricavata dalla gomma, o dei vitelli ancora tanti, che serve a far coagulare il latte, renderlo da liquido a, a solido. Credo che sia passato un quarto d'ora da quando l'abbiamo aggiunto. Abbiamo detto che facciamo il formaggio come veniva fatto 50 anni fa. Però se, se torniamo indietro a 50 no, anni allora sulle maglie noi non avevamo le strade per arrivarci perché ci si arrivava solamente a dorso di mulo non avevamo sicuramente la motosega per poter tagliare la legna per fare la legna ma si andava con l'accetta con una sega a mano per poter fare il formaggio e serviva anche molta molta legna perché noi qua riscaldiamo 100 litri di latte ma sulle maglie venivano riscaldati 400 500 litri di latte per poter fare il formaggio per cui diciamo non c'erano le strade non c'era la comodità del, della motosega per fare la legna, non c'era la corrente elettrica, se andava a mungere alle 4 del mattino a luce di candela, a mano magari 30-40 vacche senza la luce, senza le strade, senza le comodità e le attrezzature veramente era un lavoro di fatica, infatti c'è un detto che dice va che malga le come uomini in guerra che va che maglia ai uomini in guerra, perché era come andare a fare una battaglia, era un lavoro veramente duro, c'era il Maigar, il Maigese che era la persona che prendeva dal comune in affitto le maglie, perché ricordiamo che in Trentino il 90% degli alpeggi era di proprietà comunale o delle frazioni, era del pubblico, il Maigar, il Maigese era colui che prendeva in affitto, in gestione la maglia. In, e poi veniva pagato in affitto anche il burro o in denaro, molti comuni riscutavano gli affitti degli alpeggi in burro perché il burro era preziosissimo una Poi c'era il Casaro, il Casaro era un'altra figura importantissima, e era un po' il banchiere della madre, aveva il, il dovere di trasformare il latte che si deperiva in breve tempo in un formaggio da poter vendere a fine stagione. Sugli alpeggi si vedevano solamente i proprietari delle vacche nei giorni di pioggia, un giorno o due a stagione che venivano a controllare se i propri animali stavano bene, non c'era il turismo di montagna, il turismo di montagna è quello che ha salvato gli alpeggi, ha salvato le maglie perché ormai l'economia di una maglia non si può più sorreggere solamente sulla munitura delle vacche e la trasformazione in formaggio, perché abbiamo visto che il latte ha un valore veramente irrisorio al giorno d'oggi se noi andiamo a pensare che il latte viene pagato ai contadini 33 centesimi al litro eh, per poter produrre un litro di latte ci vogliono circa 25 centesimi il margine netto di un contadino sono 8 centesimi noi trasformando il latte in formaggio sì. riusciamo ad avere un valore aggiunto in più allora qua i bambini dai, dai, dai. tutti vicini ci guardate dentro ecco Andrea che è impegnato nella pesca pesca del formaggio occhio che schizza un po' di cero salva le mani Oh, bravo. bravo Andrea, ecco, perfetto, adesso col maestro per dargli la prima forma. Proviamo un po' si lavora di spalle, spalle, braccia. Chi di voi la vuole assaggiare, manca sicuramente, sicuramente il sale perché il sale verrà aggiunto domani e dopodomani perché dovrà rimanere qua all'interno degli stampi almeno per un giorno e poi verrà stagionato per un periodo minimo di 60 giorni. Un po' più grandi cenni. E ancora un po' di Bravo, bravo. Ringraziamo sì, davvero perché ci avete comunicato non solo tante informazioni, ma soprattutto tanta passione. Anche buonissimo. Adesso lo prendiamo, ci mettiamo sopra un peso. Poi bravo Mate, andrà rigirato per 3-4 volte fino a domani. Dopodiché andrà in una soluzione di acqua e sale. Si può anche salare a mano con del sale a secco. Noi lo mettiamo in salamoia in una soluzione di acqua e sale per comodità. Ci rimarrà all'incirca 4 giorni e dopodiché verrà messo a stagionare per una stagionatura minima dai 60 giorni anche noi abbiamo forme di 2-3 anni.